Ciao a tutti ragazzi Ciao Sono Igor e il tanke Ma lo sanno chi siamo Questo che è il nostro secondo episodio Sono Sennix Ray <ride> Lui vi prende come intelligenti Perché voi siete intelligenti Però lui è più stupido Lui no. è stupido Noi, Voi siete intelligenti Lui è stupido Vabbè Questo video era per le altre due mappe Adesso vi mostriamo Vertigo Vertigo Vertigo Ieri stavo guardando Arrow E c'era la droga più, più letale che si chiamava Vertigo È una droga sto sta mappa Black Ops 2 è una La droga. Comunque, questo si basa tutto sopra un grattaciero. Guardate. Lo scudo okay. dorato, ma così Io... si vede. Non male. è dorato, è diamante. È diamante, si vede male. Eh, non ti preoccupare, adesso lo tolgo, adesso per farti vedere che Lo, lo lasciamolo lì, lo, lasciamo lì. Cioè, guarda Attaccato. che bravo che sono! L'hai ucciso! No, no, zio, no. beh, tanto no. ce l'hai come no! Ma no. lasciato a terra dei cosi, però. Lo so. sono? Una volta gli ho No, ma il mio scudo! Adesso ce l'hai, allora, vai su sì. primaria. Oh va il coltello diamante oppure... E anche il coltello balistico Ma è possibile col coltello diamante se non ho diamantato tutte le armi. Vabbè, il coltello balistico vabbè, l'ho diamantato io proprio. Va bene, andiamo... Qui andiamo. vedete i pannelli solari? È inutile che fa vedere. No. Ecco, eh, adesso si rompeva il coltello. Perché... Eccolo. Cioè... Yeah, vedete, Varese, noi abitiamo a Varese. Non è vero, non no, è una barese. Dal buttiamo. 1910. Siamo vecchi. Non buttatevi. Buttatevi. No, buttati, buttati. qui vi mostro che... Sei morto e ci si. hai sbattuto la testa. Basta sono Sei morto. Eh vabbè, però mi sto rompendo. Buttalo via che non ci capisce niente. Ok, bravo. Non distruggelo. Allora. Noi prima siamo nati dove? Non guardate niente. Chiudete gli occhi. E non cambiate video. Che cavolo fai? Eh, guardo tutto attraverso la mappa. Così non vedi neanche tu. Appunto, ma so dove sto andando. Non è vero, non lo conosci sto mando. Ecco, si. Bravo. Ecco qua è un passaggio sotto, non è segreto, perché c'è la scala. Loro lo sanno già. L'abbiamo appena detto. Allora, eccoci qui. Allora, noi eravamo qui. Non buttarti, no? Ma porca. Yeeeeeeee! Siamo felicemente morti. <ride> però, guarda, si può fare una cosa. Te hai rotto però questa cosa. Come fai a lasciarlo giù? Eh, poi tu... Guarda. <susurra> ecco voi le quelle di vista. Guarda, <susurra> <E adesso>, tipo <susurra> fare un cross de map. Con questo. Non è esploso Fai un cross di map con questi L'ha scomparso! L'ha scomparso! L'ha scomparso anche il coso! No, no, lì c'è! Sì, sì, sì! Rampam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam qui pam pam pam pam nudi? pam pam pam pam pam pam pam nudi? pam loro si pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam cosa? Eh, gli aerei vedo. Non, non ci si può andare comunque questa è che comunque dovrebbe essere una mappa dove si costruiscono qua c'è la trappola per babbei io ci sono caduto già due volte dove si costruiscono gli aerei, gli aerei. dopo vi facciamo vedere qui bisogna stare attenti tanto tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. qua siamo dentro ci sediamo un attimo perché... mamma mia che bello oh, un clow un cane cattivo Brutto cane, cattivo! Brutto! Ah. Va bene, scappiamo, l'ho rotto! Perché fa. L'ho rotta! Sbaglio stai rompendo tutto? No, non so stato io. E toppio! Non c'è l'estintore, sono là! Aprilo, aprilo! Poi che è Sono dentro! Ecco un Ok, vi stanno facendo vedere Qua sotto ci sarà un'altra altre stanze però non so se spa andare! Qua vediamo che c'è un aeroplanino! Il trono d'attacco! Vai a prenderlo! Non si può. Perché è d'oro? Non è d'oro. No, è per farti vedere che è lì. Mm. Sono per... Ah, vedi? Qui sarà sotto. Vediamo. Allora non si può andare sotto. Ah si si può andare. Qui usciamo dall'altra parte dove ci sono dei vetri carini. E rompiamoli. No, adesso no, non vedono bene. Qua si può andare anche qua sotto. Sottone? Vediamo naturalmente quella giapponese che adesso prendo in testa. Headshot! Nell'occhio, mamma mia. Headshot, bitch! Entra. Eh, che bravo, spacca le così. Me ci entra. Sì, tranquillo. Qui faranno le assemblee sindacali. Allora i nostri snack fanno schifo e vorrei Basta svastrasdrearti. Basta. Lei licenzia. Vabbè, dicevamo i nostri snack. Sto vedere cos'è fatto, metallo. Sì. I nostri snack fanno schifo. Un altro Fatemi. zombie uscirà da qui. Nudo. Nudo anche lui. Non snack fanno schifo. Dobbiamo cambiare invece di farli al paltano, dobbiamo farli alla mamma. No, al magma. Infatti. Alla abbiamo... Mamma. No, magma, non mamma. Ah. Vuoi farli con tua maca? <ride> Sono buoni fare i biscottini? Te non li fai i biscottini con la tua mamma? Eh sì, ieri <ride> ho staccato un'hunghia e ci ho fatto i biscotti. Oh, mamma. Ma siamo <ride> dove eravamo prima? Ma dove stavamo andando? Eh, Sono belle come mappe, dai. Cioè, mi piacciono di più rispetto alle altre. In realtà sono incasinatissimi, eh. Sono incasinati. Oh, è oh, sciocco. Eh, Eccoci 10. qui, è un magazzino dove camperanno tutti qua dentro. Non si può. Mamma mia, non si può fare niente. Oh, è un bug questo, non si può camperare, è un bug. Noi non siamo tipi da, camperon, da camperare, infatti. No, tutto. io no. Ma neanche io. Oh, un mega clow. Mega cane. Guarda, lo avvi. No, questo è il coso, è so. No, mi sento eccitato. Alan, calma i tuoi ormoni. Scusa. Ma cos'è sta roba? Sono le, le. è un grattacielo! Wow! Ma a me sembra un grattacielo! Qual i droni d'attacco? Eh, mi piace un botto sta mappa! Ma vuoi dire che hanno messo tutte le cose le tali? Eh sì. Non buttarti! Non mi sto buttando! Buttati! Wow. No, poi mi muoio. Questo cos'è? Cos'è? Niente. E' morto. Ah vedete qui era dove vi ho detto che ci sono le scale, dovevamo prima ci troviamo qui, vedete, c'è un passaggio Che forte, non l'avevo visto Non l'avevo visto Proprio a scendere lì ah, ecco ce fatto. Non fatelo voi bambini a casa Vi potesse fare male no, non, infatti, buttatevi da non buttatevi dai grattacieli Non da grattacieli. Lo possiamo far solo no Noi siamo figli oh Colpisci, oh, uh oh. colpiscilo, colpiscilo, dietro, dietro si sì, quello Ma perché? È, è sempre bagnato per te ciò... Eh yeah! c'ho yeah! Però mi sembrerebbe Così posso salire lì. Ah, facciamo un omaggio. Sembrerebbe. No. Facciamo un omaggio ai nostri. Ma qui mi ciao. Ah. dove. Stai, zitto, sto facendo un omaggio. Scusa. Noi vogliamo. Stiamo facendo. Stai... Ma porca miseria. No, dicevamo Ma che. Che il Rello? Bellissimo. Volevo. <ride> <ride> <ride> Porta segreta. Non è poi così segreta, però. E io prima pensavo fosse chiusa. Quando abbiamo provato, io sono arrivato qui e ho detto. Cosa serve questo posto? <ride> Quindi. Vabbè, wow. Vai di là, dove eravamo? Ecco, eh, continuiamo di qui. Vabbè, le dicevamo che qui c'è un metà del Noi siamo grandi fan di The Face Game, non gli stiamo facendo pubblicità. Però sono bravi. Ma che siete brutti? No, scherzo. No, sono toscani. Toscani? Sono toscani. Sì, quello, quello che parla è toscano. Quello che parla si chiama Taylor. Taylor? E tutti hanno dei drift. Lui si chiama Taylor. E noi ci chiamiamo. Qui vedete un Taylor. mezzo Vitor. Esatto, C'è tutto, eh, ragazzi. Possiamo attaccare l'intero mondo. Mi mappa. Solo noi ci siamo questo sarà Le altre 30.000 persone non esistono. Sono bug. Qua vedete il passaggio che vi ho detto, c'è la scaletta sia di lì che di qui. No, è... ah, no, qui passi di No, di là c'è la scaletta. Ah, sì. vedi di qua. Esatto, di qua. Qui, qui passi, E poi mi ritrovo da qua. No! E eh, vai. Che boss! Eh, Buttati. No! Eh, ma che ti stata fatta? Faceva schifo. Ah. Vabbè, ah passiamo alla seconda mappa che sarebbe la più bella, secondo me. Non perché secondo me no? È la... però... Cioè, è bella, eh, ma non è la più bella. Questa mi ispira. Questa sì, questa è bella, eh... questa è molto bella. Però... Volete sapere che a me ci sono nomi che ispirano e. Vertigo mi ispira. Oh, no, ma perché? Studio cosa? che sarebbe il vecchio Firinge Range esatto. A me piace un voto, più che altro oh. la parte della città dove ci sono le macchinine, la parte più bella di tutto Io ci ho. Non, non anticipare Io ci ho messo dieci anni a capire che questo era Firing era Range. Non mi ricordavo così era Firing Ranger, cosa anche fosse. Se, cosa fosse. Basta correggermi. Anche se è la prima Firing volta, Firing anche fuori. se io ho Black Ops 2, Black Ops, Black Ops 2, MV3, MV2 quindi dovrei avere. Anch'io ce l'ho tutte e tre. Cioè tutti, Mv2, Black Ops, Mv3 ma ah, no, no. Noi siamo sotto. Allora, vedete, qui già non si può andare. Già cioè questa cosa non mi piace. No, infatti mi sono arrabbiato. Lì ci sono i maschi e vogliamo svaligerli. I maschi, ne. I maschi, sì. Come allora, si, è, si capisce subito, non avevo fastidio. Eh, giusto. Proca che non c'è. No, è non abbiamo, vecchio, voi come siete? Allora, okay, eh, potete beh. potete vedere. Oh, guarda beh. che sono già La... 9 minuti, vai. Vabbè, lasciandoci il dinosauro. Nudo Nudo Ma Eh. e un bug. Mi... Non è un bug. Sono tutti. Sì, è, un bug. è solo che si può salire su. Non qui. ti puoi sdraiare. Perché? Cos'è? La, la faccio straiare dovunque. Questa dove c'erano i bagni, l'altra volta qua non so cosa sia. Staff only non ci ma sono. Scusa, ma scusa, ma lì cos'è? L'uscita? Sì, l'uscita. Dai, hanno, stiamo, ah. siamo qui dai, dai, a. Eh, ma no, stiamo guardando la mappa come è fatta: X Men X-ray, sen, x ray, sì, x, x l'auto già esplosa, ma dimmi te. Siamo sono dei bulletti Oh, l'alieno, ie, yeah, l'ho colpito. E shot! Quanti alieni? No! Vabbè Un altro alieno! Lì c'è la navicella spaziale! Abbassati, cecchinalo! Ma non si fa niente, ho sbaglio! Si gira solamente! È immortale! Sì, Vabbè, a comunque a parte questo, qui vedete questo megalieno E lì un altro che si è schiantato. Che vedete benissimo come è fatto dai, dai, dai. Molto co bella, così che è un super mega. Qua era il camper dove? della Codbo. Qui, boh, non lo so. Ah, questa <susurra> è la parte dietro, eh? Guarda, sì. c'è qualcosa. E c'è. Qua era io, guarda. Dove io vincevo la maggior parte delle partite in cerca di struggi, Perché camperavi? Esatto. <ride> <coughs> Chiedete la parte antica. La parte antica. Qua c'è un parcheggio, se volete. Riservato. Notate che qua era dove si, se la camperavano tutti. Tanto, tanto. Sto mostrando che qui c'è un vestitino carino. Vestiti No, non posso Qui c'è un altro Perché questa è che è antica Stage 13 sta strago le di ricordate che qua sopra game. Si saliva si, si andava a sinistra Ma c'era sempre si a sinistra No Ma perché sei così stupido? Perché sono stupido Sali Wow! Lo voglio Tiratelo in testa già che ci sono Questa era il gioco che Fabio diceva Cacchio ti immagino un Call of Duty con con il Si sì, non, non Con le armi antiche Tipo non un puoi, arco quelle cose Non puoi usare le armi tutto siamo in arrivo. Boom. Siamo a Cartini. Vabbè. E qua si... Ci, Guarda, si che ci ce, chinava da qua a là. Fai vedere. Aspetta, questa cosa qui è per... No, è bellissimo Sì, è bello. Qua ci chinava da lì sopra, da là e da là. Qua c'era la torre dove si mettevano i camper. I fail. Io, Io e, ero uno di loro. Era uno, uno di questi. Ma no, qui ci si divertiva troppo. troppo. Si sì, era bellissimo Tipo, uccidevi quelli. Questi. Questa parte era più bella. Guarda. Poi scendi. È ancora nel deserto, stage. Il dinosauro. I dinosauro Ehi, prova a salire lì che ma che mi riparto? No, no, non si può. Perché provo? Ho già provato, mi, mi spostavo. e morivi? No, non succede niente. Vabbè, eh, vai a destra. Vedete, è proprio identica, una cosa Paurosa. Ecco qua si Quasi partito... un po'. Vi ricordate? Qua c'era il buco però. In questa partita oh, io ho fatto 45-1. Cioè, in questa maniera. Io ne ho fatto ne ho fatti 7-8. Cioè, voglio dire, ragazzi, impiccatevi dopo questa, eh. Ora qui c'è la carrozza mentre l'altra l'altro c'era l'auto è fantastico come l'hanno fatta. Qui c'è. E qua. Ah, cose, se se ne, ne, sono ne sono andati gratuito. tutti. Qua c'è uno squalo morto con uno squalo. Però aspetta facciamo il giro di qui così facciamo vedere quel qui. Ah, qui vi ricordate c'erano le ruote, tipo, invece queste sono cose. Mini, mi di vedere qualcuno. Qua c'era un'auto. È bellissimo, mi dice un botto stanotto. Ma tu lo sai, a memoria. Eh ma va che l'ho visto ah po'. Eh, vabbè, basta ricordare. Qui mi ricorda in cerca di studi Appena iniziato a sparare, laggiù ci devi sempre. No, io non. Col... Avevo lanciato il fumo, oggi non ho sparato. A uno scopo, ne ho ucciso uno. Strano De... Nudo. Mmm, ma che palle. <ride> qui vedete, boh, non so cosa ci sia. Sì, qua c'è i tram. Siamo in un posto segreto che c'è sempre. Sì, si, in esatto. Iniziato. Che ti ammazzavano sempre. E se questa è la così. parte più bella. Guardate quanto è fatto bene. È la città, no, devo venire da qui. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Qui, qui, qui questa è la zona centrale, non capivo mai. Stai po zitto L'hai acciponato la testa Qui E guardate qui che bello C'è anche il coso in fiamme Ma ti potrebbe essere Ma mi piace qualche... <ride> Questo non si muove perché è in fiamme E <ride> eh, allora <ride> <ride> Vedete questa parte è quella più bella Poi mi nascondo qui Yo Io X-ray è online. Grazie zio che ce l'hai detto, ma non ce ne frega mai. Questo è il budget del film. Siamo immersi nell'oro. Vi ricordate paperone e paperoni? È uguale. Paperon paperon. Cosa ho detto? Camercino, cammino. Benissimo, vedete qui, stage. Butati, Questa qui butati. è la parte più bella. Guarda tutti gli zombie, cioè gli scheletri che si muovono. Intanto gli squali qua sotto. Là c'è stata un'esplosione. No, è bellissimo. Sì, è molto bello, eh. Qua vedete un altro... Sembra spedro. mirabilandia un pochino. È vero. Non ci sono mai andato. <ride> ah, no, no, non puoi dirmi... Wow, cosa. che... Ah, il verde perché... Perché il... ci rincitolisce tutto. No, <ride> il verde è il colore che non si vede con... Come... Boh, non è vero, colore... stai mentendo? Quello Guarda, è il nero acceso. E poi vedete qui un Rex. Dai. Ciao Zio. Ehi, tu mi so... Ehi, hey, Zio. Rex. <ride> Cambia. Il filo spinato non si fa male. No, è zio Rex, lui non si fa niente. Poi oh, zio, poi come, come vi ricordate... Ma non puoi succidarti. Sai su, sai su, su, su... Dietro... Come vi ricordate qui, boh, una, una casetta, qui c'erano le solite scale okay. e inoltre si poteva fare anche un trick shot facilissimo... No scherzo, non è un trick shot. Però un semplice... Guardate! Wow! E ora vedo che dall'altra parte non c'è niente. Adesso prenderò la scossa. No, sei caduto. Eh vabbè, No, adesso ripieni... Un'altra scossa. Cazzo! Sei morto, non sono riuscito. Questo video è finito e adesso vi faremo vedere un video Sei di Mob of the Dead. No, nella prigione di Alcatraz. No, nel prossimo Però video. Eh beh, certo, nel prossimo video. Ah, ok. Ok, anche questo. No, no, no, nel prossimo Questo video. è troppo lungo, se no morivamo di insonnia. Eh, ciao. Vabbè. Insogna <ride> brutto, Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.